Mi piace iniziare le nostre riflessioni sulla prima eh, lettera ai tessalonicesi partendo dalla vocazione di Paolo e dal libro degli Atti degli Apostoli, il quale al capitolo 16 ci racconta l'inizio della missione in Europa. La seconda città ad essere evangelizzata è quella di Tessalonica, quindi vedremo in questi giorni, grazie anche alla liturgia, come Paolo si muove da una città all'altra, annunciando il Vangelo. Ho scelto la prima lettera ai Tessalonicesi, perché è il primo scritto di Paolo, e il primo scritto del Nuovo Testamento. Padre Innocenzo Gargano l'ha definita l'arco d'ingresso nel Nuovo Testamento. Padre Silvano Fausti dice che è l'inizio del Nuovo Testamento. Vediamo quindi che tutti ci accostiamo a questo scritto con stupore e curiosità per capire come le prime comunità vivevano il Vangelo, ma anche come i primi testimoni si rapportavano con le loro comunità. Il titolo che ho scelto è una citazione della lettera ed esprime bene la consapevolezza di essere amati e scelti da Dio. San Paolo evidenzierà in diversi modi con stupore e ammirazione questa certezza, ad esempio nella lettera ai Galati egli dice «Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me e questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato a se stesso per me». Siamo al capitolo 2, versetti 19 e 20. Parole simili usa nella lettera agli Efesini dove ricorda l'amore del Signore per la Chiesa. Siamo al capitolo 5, versetto 25. L'Apostolo vuole evidenziare l'amore gratuito del Signore. Egli si è donato totalmente senza condizioni. Il Signore si è fatto servo. Colui che doveva essere amato ci ha amati per primo. A volte siamo talmente abituati a sentire queste parole e rischiamo di non crederci fino in fondo. Sembra che non cambi nulla nella nostra vita. Non basta che diciamo o che ci venga detto che siamo amati, ma abbiamo bisogno di manifestazioni concrete, di prove e di fatti. Mettere insieme amore e scelta mi sembra che esprima bene questo aspetto concreto, perché se uno non solo ci ama, ma ci stima e ci sceglie, allora ci sentiamo veramente importanti. Probabilmente ciascuno di noi ha fatto esperienze di rifiuto nella propria vita, fin da piccoli capita nel gioco o in altre attività, che alcuni vengono scelti e altri no. Sono stati fatti degli studi sugli effetti che causa il rifiuto sulle persone. Ad esempio... Mentre si sta giocando, a un certo punto si esclude una persona. Sono state fatte diverse prove per vedere che cosa succede. Sta di fatto che il rifiuto causa un forte dolore, come una fitta, un colpo che viene inferto sul nostro corpo. Anche i tentativi di spiegazione non hanno diminuito il dolore. La persona è rimasta ferita. In Alcuni test hanno provato a somministrare degli antidolorifici e hanno visto che una persona trattata in questo modo sente in modo meno forte il dolore fisico. Se quindi il rifiuto causa un dolore interiore che ha effetti fisici, possiamo chiederci quanto l'amore e la scelta possono segnare positivamente la nostra vita. E questa è stata anche un'esperienza di Padre Venturini che ha voluto mettere come motto della congregazione «In finem di lexit» «Amo fino alla fine». Il Signore ci ha amato fino alla fine, ci ha amato di amore eterno e il suo amore non si consuma mai. E per manifestare questo amore durante l'ultima cena, Egli ha donato quel pane dicendo «Questo è il mio corpo». Ha donato quel vino dicendo: Questo è il mio sangue, offrendo totalmente se stesso, e si è messo ai piedi dei suoi discepoli, lavando loro i piedi, come per dire: Io ho donato tutto me stesso per voi, vi ho amati fino alla fine, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati.